Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Salve a tutti, mi chiamo Gianfranco Piccirillo e sono contento di essere qui con voi su questo canale di Teologia 1 del mio amico di vecchia data, Walter Binni. Ecco, parlando con Walter ultimamente, eh, parlando del nostro comune amore per la Bibbia, per le Sacre Scritture, gli ho proposto eh, per questo canale eh, la lettura progressiva di un libro dell'Antico Testamento, un libro che segue eh, subito quello dei, dei Salmi, quindi si tratta del libro dei Proverbi. Okay? Questo libro contiene 31 capitoli, non è un libro diciamo eccessivamente lungo, assolutamente no, ma è un libro veramente interessante, Molti di voi lo avranno sicuramente letto, altri non lo avranno letto per intero, quindi la mia proposta è quella di seguire questo libro dall'inizio alla fine, dal primo al trentunesimo capitolo. Ma perché questo libro? Si chiederà qualcuno. Bene, questo libro eh, lo propongo perché è un libro molto interessante, è un libro semplice nella sua struttura, nel suo linguaggio, ma nello stesso tempo è un libro molto profondo, ricco di insegnamenti, ricco di riflessioni, molto utili per vivere in maniera degna eh, di creature di Dio la nostra vita giornaliera, la nostra vita quotidiana, eh, per viverla in maniera riflettuta, seria, sana, eh, anche lungimirante, una vita insomma che diventi giorno per giorno soddisfacente perché eh, adeguata e adattata sempre di più alla volontà di Dio e a quello che Lui insegna anche attraverso il Libro dei Proverbi. Quindi, ok, spero che anche a voi faccia piacere accompagnarmi in questa lettura progressiva di questo libro e, e quindi vi auguro un buon ascolto. capitolo 14. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani. Chi cammina nella rettitudine teme il Signore, ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza. Nella bocca dello stolto germoglia la superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro custodia. Dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Il testimone fedele non mente, ma il testimone falso spaccia menzogne. Il beffardo cerca la saggezza e non la trova, ma per l'uomo intelligente la scienza è cosa facile. Vattene lontano dallo stolto, sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. La saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la follia degli stolti non è che inganno. Gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti. Il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo, la casa degli empi sarà distrutta, ma la tenda degli uomini retti fiorirà. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere e l'uomo dà bene quella delle opere sue. L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Chi è pronto all'ira commette follie, e l'uomo pieno di malizia diventa odioso. Gli sciocchi ereditano stoltezza, ma i prudenti si incoronano di scienza i malvagi si inchinano davanti ai buoni e gli empi alle porte dei giusti. Il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Chi disprezza il prossimo pecca, ma beato chi ha pietà dei miseri. Quelli che meditano il male non sono forse traviati, ma quelli che meditano il bene trovano grazia e fedeltà. In ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria. La corona dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia degli stolti non è che follia. Il testimone veritiero salva delle persone, ma spaccia menzogne il falso testimone. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. Il timore del Signore è fonte di vita e fa evitare le insidie della morte. La moltitudine del popolo è la gloria del re, ma la scarsezza dei sudditi è la rovina del principe. Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora. L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte. La saggezza riposa nel cuore dell'uomo intelligente, ma in mezzo agli stolti deve essere resa manifesta. La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Il favore del re è per il servo prudente, ma la sua ira è per chi lo offende».